Eh io sono la nostra base a difenderla dai blu Che ci stanno sopra Tu che fai? Eh io sto attaccando i grigi ma Risco di essere fortissimo a Minecraft però Ok oh, Mi stanno per sfondare due persone No vabbè Ma, no, sono un po più, eh. ma che letto muoviti li sto tenendo bada però mi hanno kill nella base zona. non vabbè se quello che urla. Ok. Beh. Io te l'avevo detto che non potevano farlo. Bevi le speed. E Golden app Poi devi attaccarmi con la spada, eh. Poi devi attaccarmi con la spada, eh. <ride> ma. Ah, le mel. Oh, oh, oh, oh Che cazzo è! Oh oh oh! Ale ah, mel. Oh oh, oh oh! Che cazzo è! Oh oh oh! Questo non è Minecraft! Non è Minecraft! Non è oh na... <ride> Ti sembra giocare a Minecraft? Sai ma veramente, tu hai le braccia più poderose del mondo. Sangue che sgorga dalle vene, compatto, il mio peso non tiene. Amico, te dalla testa. Se vedo chi me, fra sangue chiama sangue, questo. Premi E, sulla sinistra, vedi che hai rigenerazione, 30 secondi? Sì. Devi fare in modo che non arrivi mai a zero, se no perdi i cuori. In questa maniera, vedi che non li perdi? Perché è l'effetto della mela. Ma che stronzate, ma cioè, la mangi in loop e sono a posto. Sì, esatto. Però devi anche, devi anche colpirmi. Così, bravo. Eh sì, ma c'è quel piccolo dettaglio che tu sei incolpibile, porca Sì, e poi? Oh, eh, oh, capito. Oh, facciamo uno screen, dai. Sì, ma non posso, non è. Non è. Non è capisci che non. Non è. Non è. No? Capisci che non. È. Senti, questo non è giocare a Minecraft a casa mia. <ride> cioè, io no. ah, Ma non è giocare a Minecraft! Che cazzo è? Ma dai, ma non è... Non è... Po non, no, non posso smettere di... col. Non posso smettere di volato! Oh, Dio! Oddio! Oh, <ride> che cazzo mi stai facendo giocare? ma cos'è sta roba? qua sono le... Disto. messe male, cazzo ma non, non... sei toccabile sento più click che che che che che che che che che che mia vita cazzo hai... cliccato così più volte veramente hai superato i secondi in cui ho vissuto eh sì ma c'è quel piccolo dettaglio che tu sei incolpibile DALGUicks Sì, e poi? Eh oh, ma Facciamo uno screen, dai Sì <ride> ma non posso... non è... non è... capisci che non non è... Non è... No? Capisci che non è... Senti, questo non è giocare a Minecraft a casa mia... Ah, ma non è giocare a Minecraft! Che cazzo è? Ma dai, ma non è... Non è po non, non, non posso smettere di col... Non posso smettere di volare top. Oh! Oddio, oddio. Oh sì, però capisci che non è, non è normale. Senza farsi pagare però per farlo. Gua, gua, gua, gua. Sì, c'è le braccia più lunghe ah, del lui, west. Lui, lui, lui, eh, sì, lui, lui, lui, fammi mangiare lui. il mio iurtino, dai. Che bravo. Hai visto? Sì, vabbè, braccia lunghe, boy è arrivata, porco. Oh, tu non sei normale. Tu non sei normale, porco. Mimi! C'ha delle braccia veramente lunghe. Sei un cazzo di fattuzzo. Oddio, ma... C'è delle braccia veramente immonde No, no, mi viene il sangue E questo che cazzo è? No, lo picchio No, vabbè, tutti che giocano così Oh no, su questo server è un inferno, eh No, no, no, su questo server riesco matto, porca Sono tutti così? No, no, no E anche sto qua non riesco a toccare. Oh Fanculo, ho fatto due kill eh, eh, Eccolo, lì un altro anomalo Ah, non siete, dio... Io, no. Fammi uccidere da te, è davvero umiliante. Stai zitto. Oh, no. Però ho vinto. Sono il migliore, niente da fare. A me. Allora, fammi. Perché ho un piccone? Tecnicamente in questa modalità sono anche carino. Eh, Gesù Cristo. Oh, ma non c'è nessuno, eh. Porco. Hai visto? Sì, vabbè, braccia lunghe, boi, è arrivata, porco. Oh, tu non sei normale. Tu non sei normale. No, no, no. Ho preso anche un figlio di troia! <ride> Guardali, oh, che figlio di zoccola! Oh, oh, ho due frecce! Eh, anche sto qua non riesco a toccare. Adesso mi spacca. No, no, no, no, no. Mi da piangere, mi da piangere, mi da piangere. Non ho preso nessuno. No, no, no, no, no, no, no, no, Tua mamma veramente para tua mamma. Mi spacca un naso, ho una freccia sola, non si rigenera nemmeno. Fanculo, ho fatto due kill, eh, eh eccolo, lì un altro anomalo Ah no, sei te, Dio Tara spiega che cos'è il boot Fio, no <coughs> Fammi uccidere la te è davvero umiliante STAI ZITTO <ride> Oh! Provi, no. sono il migliore, niente da fare Qua parti con la pala di... di legno di E mano a mano cambia sempre l'item, fino ad arrivare alla spada in diamante Quindi fai ascia, piccone, e tutto il resto Cosa, ti do tutta la pala di legno in testa? Sì, devi uccidermi no no io so questo è il covo ma non fa no hai solo la spada vabbè no, il... no se mi fai spaccare il naso veramente boh indiana no. che ha vinto hai ucciso 40 persone non si credo Tara won the game dovrei giocare Sarai io vabbè solo ti uccido io così oh. ma ma bello. Dio Ma tutti che mi metto ma mi spawn e muoio spawn e muoio <ride> sei un bersaglio facile ho la palla in legno perché spono bloccato. Come Stone Shower? Sucatemi il cazzo! Fa, bravo. Meno no? Mi. Non si credo. No, no, no, no, no. Qua qua qua qua. Questo è il covo. Ma non fa. No, hai già la spada. Vabbè. No se... no, se mi fai spaccare il mouse veramente. Se mi fai spaccare il mouse. Boh, indovina che No! Vabbè ma io ci appena al piccone, porca. Perché ho fatto questo evento? Oddio. Mm. Comincia a incazzarmi? eh Comincia a incazzarmi? Un <ride> salto basilare? Ce l'ho fatto, oddio, sto piangendo Cosa hai fatto? No, no, mi viene da piangere Sono più facili le Bedors che fare ste mappe di parkour Possiamo Ah, ma tu sei qua, ti vedo, ciao! Eh sì, una mappa Dio. dietro Mi spiega come hai fatto a fare quel salto lì? Sto cazzo Te lo dirò poi No, dimmelo adesso Se il massimo è qua, niente, non riesco, non riesco. Mi supererà Tara. Lo so, Oh, <ride> si, sì, diciamo di guardami, ammirami. Basta, no. Fortnite, regalato. Ormai è diventato un problema di Fortnite. Peraltro, solo questo mi dà fastidio. Che mi ha superato Tara, solo questo. No, non che abbia vinto qualcun altro, che abbia, mi abbia superato quel porco. Come hai fatto 5 blocchi di salto? No, non piazza! AAAAAH! Non piazza! L'ho lasciato in mano! C'ho il cazzo piccolo! No, e eh, stai vabbè. tranquillo lì. Ehi, ehi, biondino. Non so neanche se sei biondo, ma non mi frega un cazzo. Sì, mangia la tua merina d'oro di merda. Mangia, mangia, mangia, mangia, mangia. Erbivoro del porco, dinosauro. Tecnicamente non, non dovresti potermi spaccare le... Vabbè. Allucinante. Vabbè, sei fortissimo. Bravo. Da sotto mi sì. prende perché... No no no Mi avevi spaccato il letto Non ha fatto un suono però e e, e, e, e, veramente no Guarda come gioca guarda, guarda guarda guarda guarda guarda guarda, 700 click al secondo No no no niente Mi ha mi ha mi ha mi ha mi ha Come una Vabbè ma allora sei un senza vita Suzy se la c***a Come stai <ride> scusa se sono arrivato solo ora Faccina triste mi spacco giù volare adesso con un pugno. Guardalo. Gua Vorrei togliermi il respiro in questo momento. Ah, sono respawnato No. Niente. Oh, con quella canna da pesca. Porca vai a pesci, porca. Santa madre No, non si può giocare in queste condizioni. Non ci credo, io non ho fatto niente, lo <ride> <questo> giuro <ride> Ok, no, è stato, è stato, è stato un tentativo oh. Spacca sta troia! Non ci credo Dio me... Donna di di di di di di di di No, no No, vabbè, mi ha aperto l'inventario Mi ha aperto l'inventario, mi ha aperto l'inventario Vabbè, ci si mette anche il gioco, però, adesso No, va pazzesco, non c'è blocchi in mano Hai rotto il cazzo qua. Bibi, No, no, bibi, mi sta venendo bibi, un bibi, esaurimento bibi. nervoso No vabbè no no no no no lascia no, stare, lascia stare, lascia stare lascia stare no ciao, tutto no no che che no no meno no mi sono no da solo Ecco, in questo momento mi servirebbe la Porca no no tu, tu, no no no no no no no no no no no <ride> vabbè che okay, questo mi sembra un per po' però Sta canna da pesca del cazzo Eh, Non è servito un cazzo Vabbè no tu Io vado da pesce Va bene vado a fare il Fural <ride> No, no, mi, no tu mi fai spaccare il mouse Sappilo È la quinta volta che Ho dei, dei lampi di furia in testa Le bistecche eh, Mi prende attraverso i blocchi ah, Tu wow. sei un campione Sei un mostro Attraverso i blocchi mi prendi Essere umiliati Vabbè ma no vabbè con sti blocchi del porco Guarda come gioca sta gente, guarda come gioca, guarda come gioca, guarda come gioca MA DIO STA CAZZO DI CANNA DA PESCA È un... È immortale, porco Come cazzo fai? È distru... Quanti utilizzi c'ha? Porca madre sono... De... So... Vabbè, ma ero sul ponte, su cosa sono scivolato, precisamente? No, no, no non ero sul ponte Mi, eh, mi sta venendo da cagare, vado, vado in bagno, veramente, mi viene un porco d***o <ride> Capire? Fare la forza. Gesù Cristo Esatto sono una divinità, sempre detto, sono un dio. No ma se ne è andato davvero? Oddio, va bene Purtroppo non mi vedete ma sono qua sotto che sto sbardando l'ovetto kinder di che Ma Vabbè, però puoi salutare un amico, si chiama. No, non, non mi piace salutare le persone. Mi piace prendere la botte. Non so oh, mi piace. Oddio. Eccolo. È arrivato? È arrivato quello grosso? C'è il figlio di zoccolo che mi ha fatto il jumpscare che mi son cagato addosso. Allora prendi la botte, no no. Questi picchiano più deboli. Di... Oh, sta cazzo di canna da pesca. Oh, niente. Non lui riesce a lui a. È... Lui tu sei in 1.18, tu hai le mani. tu hai la 1.9. Che... Sì, che sì, c'hai la canna da pesca su una mano e la, la, la, la spada dall'altra. No, non sei normale, non sei normale, non sei normale. No, non sei normale, non sei normale, non sei normale. Piu! Sapevo io e non, È indistanziabile, lui, io le mie canna da pesca. Fa cagare! Fa cagare! Due blocchi di knockback ti ho dato! Tu 19! È allucinante la tua canna da pesca! È in vibranio! Qui è la canna da pesca più forte del mondo. Poi Mi sto grattando la pancia col mouse. Perché non voglio tirarlo sul muro. Sumo Pearl, ma sumo mia madre. Yeah, Niente. Non, non, non è, non è, non è... Ti piace pestare che così? Ci sto trovando davvero molto gusto? Mi. Madonna ragazzi, mi stavo... Mi stavo così tanto da, da anni Se, Sembro stupido e sembra che lo faccia apposta Ma io vi giuro ragazzi, io non sono abituato a ste robe Minecraft per me è piazzare blocchi Divertirsi con un paio di amici E magari un paio di botte su, sulle bedwars Già ieri un golem mi stanno sui coglioni Per sti figli di troia come tara Che giocano in questa maniera Guarda che roba, porca ma... Niente... Yeah. Voglio strapparmi la maglia, mi costa 40 euro sta felpa, mi stanno venendo i pruriti, i pruriti i pruriti del nervoso. Eh, ne, sì, finito i blocchi. Non si può più salire, dico. A correre e scappare sono fortissimo, però serve solamente certe volte. Non sempre, purtroppo bisogna anche fare più OP. Eh. Ti prego! Ah, oh, Dio! Oddio Il posso sogno di una vita dopo 122 kill pensa se mi chiedeva anche il piccone pazzesco Allucinante per me, per me è, una, è, una, è una vittoria questa per me è una vittoria personalissima eh, sono contento che tu sia felice però ora devo vincere il game capiscimi <ride> Tranquillo non, non ti biasimo <ride> <ride> Dio no. Fammi mettermi nei blocchi che se cadono nel vuoto mi salva pure. Vai vai vai <ride> Guarda che roba Allucinante no, Facciamo conteso di quante kill No? Bene Alt f4, Minecraft non giocherò più per un mese penso. Allora dunque Perdonate la voce ma ho il naso blindato Maledetti pollini Comunque il video è finito Lasciate tantissimi like ma davvero tanti E ricordatevi anche di iscrivervi al canale Così sono contento e faccio nuovi video Commentate con quello che volete E dai niente fate i bravi Ci vediamo nel prossimo video Ora posso finire di morire soffocato